un'altra volta oddio, oh mi interrompo un'altra volta mm. e poi vengono e leoni già pronti già pronti a recitare il loro esercizio a noi domatori tocca soltanto seguirle le bestie fanno tutto loro hanno un gran senso del ritmo musicale se ci fate caso riuscono sempre in levare. sentito? qui, il maschio salto Certo, i maschi dei leoni fa uno fino fin lassù e poi, un, due, Ruggito. Qui viene la scena dove la leonesa fa la ritrosa. Si chiama Zenda. Bravissima. Fa finta di non voler salire sullo sgabelone qui dove c'è appollaiato il leone perché è lite col maschio. Sentite il cronio, eh? Oh, mi raccomando, questo del numero ci ha preparato dall'allenatore tedesco. Non le scrivete, eh? Se no, vi vengo a prendere e vi chiudo nella gabbia insieme alla pantera. Va' aperto. Dove eravamo rimasti? Ah, la femmina fa le bizze e io allora la tiro per la coda. Puoi giurarci, qui il pubblico trattiene il fiato e poi... Zam, la sculaccio! Sciocco de frusta, tutto a tempo di musica. E lei salta vicino, vicino al maschio. Il maschio si struscia, vuol fare la pace. Lei si rivolta con una zampata. Ruggito. Uno, due, tre. E il maschio scappa. Con la coda farà le gambe, spaventato. E la gente batte le mani. Sì, tutte le sere così. Il pubblico ci casca Crede che sia per caso Sentito? Fingono di litigare Tutto recitato Fa parte del numero Non c'è niente per caso Mio figlio che studia Dice che è come da noi Quando cade il governo E poi fanno il rimpasto Scenate, insulti tutto già preparato Fa parte del numero Insomma Qui bisogna imparare tutto come un baletto Cenate in... Tutto come un baletto Giravolte Giravolte Scatti Un salto di qua Uno zombo di là E poi quando sei la parte a menadito, Puoi fare entrare Le bestie vere e andarli dietro Che poi loro ti danno il voto e come? In che senso? Ti vengono vicino e si distrusciano contro. Ti leccano la mano, se ti abbassi ti danno tra leccata dietro l'orecchio. Specie le femmine, che detto fra noi sono delle ruffianne. No, no, ormai che siete qui, restateci, che io lavoro lo stesso. Finito un tango <ride> oh. <ride> mm. aprite le serranno delle gabbie fate entrare le bestie ma che c'è che vi prende ancora oddio mi interrompo un'altra volta Oddio, mi interrompo un'altra volta. Perché vi spaventate? E le gatti spaventate? Ma no, non ci sono le vecchie. Mi calentano. Ma dove vi Ho qui tutto registrato. Per questo non volevo... Per questo non volevo farvi vedere. Certo, il numero con le leoni, le tigre, le pantere io me lo imparo col registratore. Certo, tu! Certo, il numero i numeri con il numero con le bestie in il i numeri con le bestie tutti circono, tutti i circhi se li prendono già preparati c'è un allenatore tedesco o americano che allestisce i numeri, insegna le bestie cosa devono fare tirandole su fin da piccole giorno per giorno e poi vende tigre e leoni già pronti a recitare i loro esercizi a noi domatori, tocca soltanto seguirle, le bestie fanno tutto loro hanno un gran senso del ritmo musicale se ci fate caso, rugiscono sempre le valli sentito? qui il maschio fa un salto certo i maschi dei leoni fa uno zompo fin lassù e poi uno, due, tre rugito <totipo> qui c'è la scena dove la leonessa fa la ritrosa si chiama senda bravissima fa finta di non voler salire sullo sgabelone qui dove ci ha volaiato il leone perché è in lite con il maschio <tipo> Sentito che rogna? Oh, mi raccomando, questo del numero già preparato dall'allenatore tedesco Non lo scrivete? Eh? Se no vi vengo a prendere e vi chiudo nella gabbia insieme alle Pantera Va aperto? Dove la vado Due E il pubblico batte le mani? Sì, tutte le sere così Il pubblico ci casca Crede che sia per caso! sentito? tutto recitato fa parte del numero mio figlio che studia dice che è come da noi quando cade il governo e poi fanno un impasto cenate, insulti tutto già preparato fa parte del numero insomma, qui bisogna imparare tutto come un balletto. un salto di qua uno zonco di là e poi quando te sai è la Parte a me la dico, puoi fare entrare le bestie bene e andarle dietro. Che dopo loro ti danno il voto. E come in che senso? Se ti vengono vicino e si distruggono contro, ti negano la mano e se ti abbassi un po', ti danno un'altra legata dietro l'orecchio. Specie le femmine che dentro fra noi sono delle ruffiane. No, no, ormai che siete qui, restateci, io lavoro lo stesso. Non mi devi dare il giro, E poi, poi una foto. facciamo la seconda opera qui bene eh. bene sì, una lì e un'altra qua perfetto bene facciamo due una lì una ah. qua. un'altra un po' E se minuto, un minuto. dell'autore italiano Dario Fo, incluso nel libro L'amore e lo Dugnazzo, si chiama La Scannafiere, ma l'opera dura 45 minuti, ma io ho solo un brano da 5 minuti. volevo partibele certo il numero con i leoni le figlie le pantere io mi parlo cittadone certo i numeri con le bestie tutti i cerchi circhi se li prendono già preparati c'è un allenatore alemano no c'è un allenatore tedesco o americano che allestisce i numeri insegna le bestie cosa devono fare tirandole fin da piccole per giorno e poi spesso tutti i galli, già pronti a recitare il loro esercizio. A noi, domattina tocca soltanto seguirle, le vesti fanno tutto loro, hanno un gran senso del ritmo musicale. Se ci fate caso, riusciscono sempre a rinnovare. Sentito? Qui c'è la scena, il maschio fa un sacco Certo, i maschi dei leoni Fa uno zombo fin lassù e poi uno, due, tre, riuscito Qui c'è la scena dove la leonessa fa la ritrosa Si chiama Zenda. è bravissima Fa finta di non voler salire sullo sgaverone Qui dove c'è appollaiato il leone e il lite col maschio sentito che rogna eh? ah, vi raccomando quanto dell'allenatore tedesco detto il numero ci ha preparato non lo scrivete eh? se no vi vengo a prendere chiudo nella gabbia insieme alla pantera va bene? dove i maschi? ah, la femmina. Allora le tiro per la coda E poi, congiurarci, oh, qui il pubblico trasmette il fianco. E poi Sam, la sculaccia, sciocco di frusta, tutto tempo di musica. E lei, la leonessa salta vicino al maschio. Ma il maschio si strisce Vuol vuole fare la pace. E lei, rivolta con una zampata, Sam è uno e il maschio scappa la coda fra le case e la gente batte le mani Sì. tutte le serie così il pubblico ci casca crede che sia per caso sentito? fingono di litigare tutte le cacce fa parte di un numero non c'è niente per caso guarda mio figlio che studia dice che è come da noi quando cade il governo e poi fanno il rimpasto sì. <ride> cenate, insulti tutto già preparato fa parte del numero insomma qui dobbiamo imparare tutto come in un Gira giramotte, scatti un salto di qua, un quando da parte a me la dico, puoi fare in casa e andare dietro, che dopo loro ti danno il voto. E come? In che senso? Come? Ti vengono vicino e si distreggiano conto, ti leccano la mano e si trovassi.